Ciao Silvia, benvenuta, ecco, già grazie. vedete da tutta l'attrezzatura che si tratta di qualcuno che lavora quasi quotidianamente con video e podcast, Silvia Bevilacqua è giornalista e videomaker e ti lascio la parola. Ok, grazie mille Alessandra. Allora, eh, io oggi eh, vi parlerò di come fare video così, esattamente così dove avete delle immagini di sfondo e voi siete eh, piccoli in un angolino. Eh, questa è la promessa con programmi non solamente fatti in programmi di montaggio. Eh, io mi chiamo Silvia Bevilacqua. Eh, credo che in questo mondo di contenuti digitali, saper catturare e montare video sia importante saper, quanto saper leggere e scrivere e per questo mi piace chiamarmi maestra di videomagie, questa è la mia presentazione ora andiamo uh, ai contenuti. Allora io vi ho promesso che uh, vi, vi mostrerò dei, degli strumenti gratuiti per poter registrare lo schermo del vostro computer e voi siete in un angolino, però come premessa vi dico che tutto questo è serenamente possibile farlo anche con un qualsiasi programma di montaggio video che a me piacciono molto e hanno un sacco di di vantaggi eh, perché perché a qualsiasi programma di montaggio potete mettere le vostre slide sullo sfondo e nel caso voi avete già delle slide pronte che si possono trasformare in un jpeg non è necessario registrare tutto contemporaneamente perché potete registrare l'audio anche soltanto uh, mh, cioè concentrandovi su quello che voi avete da dire e poi ecco Uh, sulla seconda traccia, quella che si sovrappone, potete mettere quello che volete. Voi piccolini, ma potete mettere anche tante altre immagini. Però non è di questo che parliamo oggi. Uh, ecco, queste sono un po' le funzionalità del programma di montaggio, che è anche quello bellissimo, per chi magari è un po' insicuro di poter tagliare ed eliminare uh, gli errori e di avere magari delle personalizzazioni in più. Uh, questi effetti si chiamano immagine nell'immagine, che in inglese è Picture in Picture e c'è l'acronimo PIP. Ve lo dico perché spesso vi capiterà eh, nella... così se cercate nei programmi, nei programmi di montaggio questo acronimo e così sapete eh, di che cosa si tratta. Però arriviamo al vero contenuto perché ho promesso che non parlavo di montaggio video che mi piace molto, però oggi stiamo su altro. Allora, il primo programma che vi propongo è Vimeo o meglio, un'estensione di Chrome uh, che è creata dalla piattaforma Vimeo. Eh, se non lo conoscete, Vimeo è una piattaforma che funziona in modo simile a YouTube, nel senso che ospita i vostri video, che poi potete incorporare nei vostri siti, uh, ma, ha il, uh, ma non ha pubblicità e quindi ha un costo in abbonamento, cioè ha una versione gratuita per qualche mega settimana e poi dopo ha una, una versione in abbonamento. Eh, rilascia uh, questa estensione di Chrome gratuita che vi permette di registrare video in ottima qualità, è molto, è molto semplice ma un pochino limitata, nel senso che potete scegliere se registrare solo lo schermo, solo voi o voi e lo schermo. Eh, è abbastanza limitata, è però semplice, nel senso che è un'estensione del browser e il vantaggio è che registra, eh, registra immagini a una buona in buona definizione, cioè in una definizione adatta alla registrazione, perché l'alternativa spesso mi sono accorta che è Zoom, ma Zoom non è assolutamente adatto alla registrazione, perché, perché è, fatto, è una piattaforma fatta per la videoconferenza che ha una qualità video molto bassa, eh, quindi questo vi permette di avere lo stesso risultato, ma con una qualità migliore, insomma, adatta soprattutto a un videocorso. Eh, L'altro cioè, strumento eh, per girare appunto i vostri videocorsi o i video tutorial per i vostri clienti è eh, LogiCapture che è gratuita ma soltanto se avete una webcam Logitech. Eh, L'ho inserita comunque perché? perché spesso se volete iniziare a girare soprattutto videocorsi ehm, è, a migliorare la qualità della ripresa video è la prima cosa. Quindi dotarsi magari di una webcam eh, con una qualità più elevata, eh, così è utile. La Logitech mette a disposizione questo programma che ha tantissime funzionalità, tra cui le vedete, cerchiate lì sopra, è quello di poter modificare l'impaginazione. Eh, le potenzialità sono che potete impostare, eh, impostare la vostra webcam. E per esempio, per chi ha dimestichezza con esposizione, messa a fuoco, cose di questo genere, lo potete fare manualmente. Funziona da videocamera virtuale, che è un po' difficile da spiegare, ma è quello che sto facendo io ora. Cioè, in pratica, uh, fate una regia dal vostro computer e poi la inviate a qualsiasi programma, Streamyard o zoom, e poi appunto le diverse impaginazioni. Le diverse impaginazioni non sono altro che... Uh, avere delle cose tipo queste, dove voi potete cambiare dall'impaginazione in cui siete in un angolino all'impaginazione in cui siete a schermo intero o potete diventare a mezza pagina. Uh, con questo programma potete, potete cambiare a seconda uh, delle, delle vostre esigenze. ecco. E quindi torniamo invece alla nostra presentazione. <ride> Il prossimo programma è Screencast-O-Matic, screencast è un programma che è pensato eh, esattamente per questa cosa, cioè nel senso che è una piattaforma di montaggio video con una, o un'estensione del browser o un programma che scaricate e installate sul vostro computer, è fatto esattamente per registrare eh, lo schermo del vostro video e creare dei tutorial o dei videocorsi. Eh, cosa succede? Che eh, la piattaforma di montaggio video è in abbonamento, mentre invece il programmino per registrare, eh, per registrare lo schermo del computer eh, viene rilasciato in maniera gratuita. Mm, quali sono le funzionalità? Eh, sono eh, una cosa che fa soltanto questo programma, è quello che voi potete aggiungere direttamente, mentre spiegate, potete aggiungere delle freccine o degli scarabocchi o dei cerchiolini. Quindi se avete l'esigenza di interagire con, con, il vostro, con il vostro documento, col programma che state eh, mostrando, eh, questo direi che è, la cosa più, cioè, è quello più performante. Eh, beh, puoi scegliere la definizione o comunque un'ottima definizione eh, e eh, ha, ha la doppia funzionalità in più se eh, nella versione pro quindi sottoscrivendo un piano in abbonamento eh, vi permette di montare quindi di tagliare gli errori e di rifinire eh, di confezionare in modo così eh, più professionale il prodotto eh, ha una funzionalità che tantissimi mi chiedono quindi io ve lo dico trascrive il parlato quindi nella funzionalità PRO però, in abbonamento, trascrive il parlato e poi ha una libreria di immagini, ma anche di musiche ed effetti royalty free, come parecchi dei programmi che vengono rilasciati eh, in abbonamento. Eh, L'altro programma che vi propongo per oggi è invece OBS, è Open Bro Bro Broadcast Software, che è quello che sto utilizzando io oggi è un programma open source e completamente gratuito eh, è un programma che è stato è nato è stato pensato per eh, le dirette per lo streaming ma eh, potete anche registrare eh, quindi per le dirette nel senso che potete potete fare una vera e propria regia quindi potete mostrare lo schermo del computer il videogioco spesso viene usato per questi videogioco slide e, e tanti altri elementi ma eh, Oltre a mandarlo in streaming, lo potete anche registrare sul vostro computer. Quindi, eh, svolge esattamente la stessa, la stessa funzione di, eh, di un programma. Cioè, registra anche lo schermo del video e voi che parlate. Eh, la cosa ottima è che ha tantissime personalizzazioni. Quindi se volete mettervi in una, in un, non in un tondo, non in un cerchio, ma in una sagoma uh, così, non meglio specificata come la mia, lo potete fare soltanto con OBS o con programmi di livelli superiori. Non tutti hanno questa esigenza, ma è quello che uh, OBS può fare. E poi potete avere Infinity Layout. Adesso, eh, ok, la massima personalizzazione dell'impaginazione, nel senso che anche lì dipende da quello che voi volete, magari se però avete già un'attitudine molto visiva e eh, siete felici di eh, trovare un programma con, tanti, eh, con tante funzionalità in più, funzionalità in più, OBS fa per voi. Eh, registra anche, trasmette in diretta, ha un'estensione per diventare una videocamera virtuale, come quella che sto utilizzando io ora, ma è un pochino complicato da iniziare, da iniziare a utilizzare eh, eh, comunque eh, e poi è open source, ecco insomma, quindi ha anche una grandissima eh, community di community supporto. Eh, ecco, le funzionalità eh, di OBS sono appunto quelle di poter, eh, di poter eh, <ride> ok, eh, di poter cambiare impaginazione e questo è fondamentale perché? Perché qualunque programma voi utilizziate, alla fine però vi consiglio una cosa, eh, di non mettervi sempre in quell'angolino lì. Nel senso che lo spazio visivo, eh, quello che voi spiegate, è importante non soltanto per i contenuti che dite, ma anche per come li spiegate, come li mostrate e la, la, la relazione che intercorre tra voi e lo spettatore. Registrare un intero videocorso mettendovi nell'angolino è come se voi vi metteste nell'angolino sia visivamente eh, che metaforicamente. Quindi, al di là dello strumento che utilizzate, cercate di ideare qualcosa in cui ci sia una parte in cui voi siete nell'angolo perché ovviamente dovete mostrare qualcosa e quello che succede sullo schermo è più importante, questo vale soprattutto quando dovete mostrare un programma, mostrare un documento ma anche se volete utilizzare l'impatto emotivo che solo le immagini sanno dare, però ci sono dei momenti in cui voi volete parlare direttamente alla vostra, uh, al vostro pubblico e uh, se voi occupate più spazio nell'immagine eh, si, uh, si creerà un, un, un rapporto, ci sarà, ecco, ci sarà una simulazione di presenza, ok? Molto, uh, molto più forte. Quindi adesso torno nell'angolino <ride> per farvi vedere uh, l'ultima immagine. Ok, eh, quest'ultima slide, io ho finito. Eh, quest'ultima slide in realtà dice soltanto che tutto quello che io vi ho detto eh, l'ho anche scritto in un, in, un, um, in un blog post dove probabilmente ho riassunto eh, le caratteristiche in modo più, uh, modo più coerente perché le ho scritte e quindi sono sicura di non essermi perso nulla. Quindi poi quando queste slide saranno pubblicate Silvia ve le manderà. Uh, potete trovare il link e poi io credo di aver finito perché sì, qui vi lascio semplicemente i miei contatti perché eh, io mi occupo sempre di creare video più o meno in, in, ogni, in ogni sua declinazione, video con il telefonino, video corsi, video per YouTube e quindi se avete domande potete ritrovarmi eh, da qualche parte sia su Instagram sia sul sito dove ho tantissimo materiale, strumenti che ho condiviso, c'è anche una newsletter e soprattutto su YouTube ci sono molti più tutorial ehm, di tematiche affini. Io ora ho finito, torno a schermo intero e aspetto che arrivi qualcuno, vi ho detto tutto. Grazie <ride> okay. Silvia, utilissimi veramente. Eh, alcune di questi li conoscevo e alcuni li ho sperimentati, ci sono anche altri strumenti che fanno cose simili a quelle come... Chiaramente chiunque può immaginare in questi anni sono uscite tantissimi tool e ne escono continuamente, ma l'importante veramente è capire la logica di funzionamento e anche capire questa cosa che tu hai detto, non state sempre nell'angolino in fondo, eh, variate eh, in diciamo, modo da tenere l'attenzione, ma anche insomma, da generare, creare un rapporto con le persone che vi stanno guardando. Sì, questo credo che sia veramente importante e sta un po' nella consapevolezza, eh, così nella consapevolezza anche dello spazio che si occupa nell'inquadratura e il fatto che poi insomma le immagini funzionano un po' così. Tutto è riquadrato e inquadrato, e non so, ecco, poi è un po' il mio pallino, ecco, insegnare come funziona il linguaggio delle immagini. E quindi al di là degli strumenti è importante poi capirne i meccanismi. Poi gli strumenti ce ne sono anche altri, io mi sono concentrata su quelli più, più accessibili, ecco certo eh, però ecco eh, sì è importante oh, usare bene le immagini usare delle immagini che siano pregnanti che siano, che siano significative e poi alternare anche perché il movimento poi spesso eh, è quello che attira l'attenzione cioè nel senso nel momento in cui c'è un cambio di inquadratura se il nostro spettatore si era un attimo sopito <ride> si riattiva sì. e quindi poi abbiamo un, un picco di attenzione ecco questo più o meno è come funziona in generale. Lo confermo, grazie, grazie Silvia di nuovo. Grazie a te Alessandra, buona, buona continuazione.